Ciao a tutti da Kati e bentornati nel mio canale. Allora, come potete vedere dalle immagini, io oggi per il mio progetto ho scelto di utilizzare questo filato della Mistrico Sortiledge Color. e Vi faccio vedere la particolarità di questo filato. All'interno del gomitolo ci sono queste sfumature che poi, man mano che si va avanti, ecco, vengono fuori. Eh, diciamo questi colori che dà veramente un bell'effetto vi faccio vedere che poi nell'introduzione l'ho messo anche sul manichino per farvi vedere la lavorazione è un filato bellissimo eh, a me piace tanto allora eh, diciamo che anche è molto morbido e si lavora benissimo eh, l'etichetta consiglia l'uncinetto del 3 e e mezzo io per lavorare per fare le maniche ho utilizzato l'uncinetto del 2 e mezzo anche per fare eh, diciamo il punto intrecciato quindi la manica l'ho lavorata con l'uncinetto del 2 e mezzo i primi eh, le prime righe diciamo i primi giri l'ho lavorato con l'uncinetto del 3 e mezzo e poi sono andata avanti con l'uncinetto del 2 e mezzo quindi si lavora bene anche con l'uncinetto più piccolo allora dicevo che è un filato molto morbido è molto sottile la lavorazione viene diciamo si lavora benissimo e il mio maglione risulta leggero perché ho utilizzato 340 grammi di filato però è molto morbido e caldo allora vi dico la composizione di questo filato che 70% acrilico, 24% lana merinos, 6% poliestere, quindi il filo lurex, 100 grammi, 470 metri. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, io ho preso la circonferenza del mio sottocollo. Prendendo la circonferenza ho fatto delle catenelle fino ad arrivare alla mia circonferenza quindi io ho iniziato con 100 catenelle con uncinetto del 3 e mezzo quindi ho, ho fatto 30 maglie alte sul davanti e poi ho fatto un aumento 20 maglie alte per la manica aumento 30 maglie alte dietro per la schiena aumento 20 maglie alte l'altra manica è un aumento quindi ho fatto 100 catenelle più 4 quindi in tutto 104 catenelle ad ogni giro si aumentano i punti fino ad arrivare fino ad arrivare al sottobraccio quindi man mano che, che sono andata avanti io ho provato il mio lavoro quando sono arrivata al mio sottobraccio ho chiuso i due angoli poi ho lavorato sempre al giro fino ad arrivare all'altezza all'incirca, all'altezza della vita, all'altezza del, della cintura dei pantaloni. Ecco per intenderci. E da qui ho iniziato a fare questo bordo. Io mi sono fermata qui. A chi piace, può continuare. Eh può fare anche un mini abito oppure una maxi maglia da indossare con dei leggings o, o appunto lasciarlo così come un maglioncino da indossare con dei pantaloni con dei jeans oppure un semplice abitino ok ripeto la lavorazione è molto è molto semplice il, il filato fa la sua parte sicuramente è lui il protagonista perché poi la lavorazione è tutta maglia alta l'unica particolarità è questo diciamo questo bordo intrecciato ok allora con l'uncinetto del numero 4 ho avviato 104 catenelle quindi per la mia maglia eh, ho avviato 100 catenelle più 4 per formare gli angoli quindi adesso lavoro con l'uncinetto del 3 e mezzo quindi chiudo il mio lavoro al cerchio, girando le catenelle tutte dritte, così. E vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle più due di separazione quindi inizio col primo angolo rientro nella stessa catenella e lavora ancora una maglia alta adesso lavoro 30 maglie alte quindi lavoro una maglia alta in ogni catenella di base 2 3 4 5 allora arrivo fino a 30 eccomi lavorate le mie 30 maglie alte adesso lavoro una un altro aumento quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa maglia e lavora ancora una maglia alta adesso per la manica lavoro 20 maglie alte quindi vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta fino ad arrivare a 20 maglie alte eccomi allora ho lavorato le mie 20 maglie alte quindi ho lavorato qui dove dobbiamo lavorare poi la manica adesso faccio ancora un aumento quindi vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa maglia e lavora ancora una maglia alta adesso devo lavorare 30 maglie alte faccio un aumento dopo le 30 maglie alte lavoriamo una maglia alta 2 catenelle una maglia alta nella stessa maglia di base dopodiché lavoriamo ancora le 20 maglie alte per, per la per la manica e poi vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima ok quindi adesso lavoro le mie maglie ci ritroviamo alla fine del giro eccomi sono alla fine del giro quindi ho lavorato le mie 20 maglie alte le ultime maglie alte per lavorare la manica e adesso vado a chiudere nella terza <coughs> scusate nella terza catenella con una maglia bassissima quindi qui è dove abbiamo l'angolo adesso faccio 1 2 3 catenelle vado nel, nell'archetto delle 2 catenelle lavoro una maglia alta 2 catenelle una maglia alta una maglia alta nella maglia seguente e adesso lavoro una maglia alta in ogni maglia alta così fino ad arrivare al prossimo aumento così eccomi sono arrivata dove eh, dove abbiamo qui l'angolo quindi lavoro la mia maglia alta qui abbiamo l'angolo quindi una maglia alta 2 catenelle una maglia alta vado nella catenella che forma l'angolo uh, scusate nella maglia che forma l'angolo e lavoro una maglia alta una maglia alta nell'archetto delle due catenelle 2 catenelle di separazione rientro nell'archetto e lavora ancora una maglia alta una maglia alta nella seconda maglia che forma l'angolo e adesso vado avanti a lavorare le maglie alte quindi vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta fino ad arrivare qui dove abbiamo l'aumento l'angolo e facciamo la stessa cosa poi alla fine del giro quindi facciamo una maglia alta 2 catenelle una maglia alta nell'archetto delle due catenelle lavoriamo una maglia alta nella maglia che forma l'angolo e poi lavoriamo tutte le maglie alte qui abbiamo ancora un aumento e poi arriviamo alla fine del giro insomma dobbiamo ripetere questi giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi quindi è una lavorazione molto semplice tutta maglia alta perché il filato almeno secondo il mio parere questo filato non ha bisogno di punti particolari perché è sfumato a tantissimi colori e quindi eh, una lavorazione molto semplice e eh, già è bella di suo ecco voglio dire quindi non non faccio dei punti particolari quindi vado avanti così Ci ritroviamo alla fine del giro, iniziamo insieme ancora il prossimo giro e poi andata avanti da sole, ripeto, fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, ok? Eccomi, sono alla fine del giro. Quindi ho lavorato le mie 30 maglie alte, ho fatto l'aumento 20 maglie alte e adesso vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima ok vado nell'archetto e lavoro 1 2 3 catenelle più 2 di separazione rientro maglia alta e continuo adesso lavoro sempre al giro ripeto fino ad arrivare all'altezza degli scalfi quindi dobbiamo aumentare negli angoli ad ogni giro ok faccio vedere ecco questo è il collo quindi ci ritroviamo adesso che lavoriamo il lavoro si allarga ok quindi man mano che andate avanti provate il vostro lavoro quando arrivate all'altezza sotto eh, le braccia all'altezza degli scalfi allora poi chiudiamo il lavoro dopo eccomi allora io sono arrivata alla mia misura sono arrivata a mm, circa 22 centimetri quindi adesso sono pronta per chiudere e formare lo spazio per fare le maniche quindi lo spazio per le braccia è molto bello mi piace tantissimo questo filato con questi con questi colori allora ho iniziato il mio giro e sono arrivata qui dove abbiamo l'angolo quindi per chiudere non dobbiamo fare altro che lavorare una maglia alta all'interno delle due catenelle di separazione è molto semplice chiudere gli scarfi allora lavoro le maglie alte col marca ponti e vado qui nell'archetto delle due catenelle il lavoro una maglia alta prendo l'altra metà. e lavoro una maglia alta all'interno delle due catenelle stringo un pochino il filo in modo da chiudere bene così e adesso continuo a lavorare le mie maglie alte allora scusate che ho saltato una maglia ok quindi dicevo continuo a lavorare tutte le mie maglie alte fino ad arrivare a chiudere l'altra manica quindi questa è la manica adesso lavoro tutto tutta questa parte fino ad arrivare qui dove abbiamo l'angolo e facciamo la stessa cosa quindi andiamo nell'archetto delle due catenelle e lavoriamo una maglia alta e poi ag ci agganciamo nell'altro nell angolo Qui, e lavoriamo una maglia alta e poi chiudiamo il, eh, il giro ok quindi allora adesso lavoro tutta questa parte e arrivo qui e qui lo facciamo insieme eccomi sono arrivata qui dove abbiamo l'angolo gli aumenti quindi adesso lavoro la mia maglia alta e qui nell'archetto delle due catenelle lavoro una maglia alta adesso prendo l'altra estremità e vado a lavorare una maglia alta nell'archetto così e adesso vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella in questa maniera e adesso ricominciamo facciamo 3 catenelle allora vi faccio vedere come inizio il lavoro allora tiro un pochino il filo giro l'uncinetto in questa maniera e rientro proprio qui prendo il filo tengo il filo che ho girato lo tengo col dito quindi prendo il filo ed esco da due e adesso esco da due, così continua a lavorare allora ve lo faccio rivedere ok allora non sono bravissima oh, diciamo che l'ho scoperto adesso come fare in modo che non si forma la regina quando chiudiamo il giro allora tiro su il punto come se dovessi fare all'altezza di una maglia alta ok giro l'uncinetto e tengo il filo con il dito rientro nella stessa maglia quindi prendo il filo ed esco da due e ancora esco da due così e adesso continuo a lavorare iniziando il lavoro in questa maniera evito eh, diciamo la righina che si forma quando si chiude il giro e si, e si ricomincia ok allora lavoro adesso a maglia alta faccio tutto il giro a maglia alta quindi lavoro una maglia alta in ogni maglia alta quindi in ogni maglia alta lavoro una maglia, ok? Eccomi, sono arrivata alla fine del giro e ho chiuso nella prima maglia. Adesso ricomincio il giro. Quindi inizio in questa maniera. Prendo il filo, giro all'uncinetto, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Così. E adesso continuo a lavorare. Allora, adesso continuo a lavorare fino a, ad arrivare alla lunghezza desiderata, quindi dobbiamo andare avanti sempre a lavorare le maglie alte. Adesso io non so quanti giri, quanti centimetri farò, quindi man mano che vado avanti poi provo il mio vestito e poi decido quando mi voglio fermare. ok quindi adesso dobbiamo lavorare sempre a giro quindi adesso vado avanti eh, per un po e poi eh, ci ritroviamo per fare le maniche ok eccomi qua allora io sono andata avanti un po um, sono andata avanti eh, circa 30 centimetri allora io avevo detto di continuare a lavorare a maglia alta fino alla lunghezza desiderata allora voi sapete che io quando inizio il lavoro, soprattutto quando non seguo uno schema man mano che vado avanti cambio idea, cioè cambio la lavorazione a chi piace può continuare tranquillamente a lavorare tutta maglia alta e quindi eh, sicuramente è una lavorazione molto facile per le principianti per quelle che hanno eh, appena iniziato a lavorare all'uncinetto per quanto riguarda eh, diciamo la mia lavorazione io adesso come dicevo sono arrivata a 30 centimetri da... io ho misurato da qui sotto uh, dallo scalfo fino ad arrivare alla, mh, diciamo uh, alla vita circa uh, per intenderci alla cintura dei pantaloni ecco per essere allora dicevo voglio cambiare la lavorazione quindi questa lavorazione man mano che vado avanti poi deciderò se la voglio fare anche nei polsini e nel collo voglio fare dei punti puff quindi per chi vuole fare un vestito può continuare a lavorare i punti puff oppure si può fermare a fare un maglioncino decidete voi quello che volete fare io vi propongo le idee e poi voi decidete se volete continuare come un vestito oppure come continuare come una maglia fare una maglia allora inizio con 3 catenelle avvicino quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta allora come se lavoro così allora inizio con 3 catenelle 1 2 3 salto 2 maglie 1 2 nella terza maglia lavoro una maglia alta 2 catenelle filo sull'uncinetto torno indietro dove ho lavorato le 3 catenelle quindi torno indietro e lavoro dei punti allungati il punto puff quindi faccio 1 2 3 4 5 allora io faccio 5 maglie allungate perché dato che il mio filato è abbastanza sottile, quindi voglio che il mio punto risulti eh, come dire eh, un pochino eh, cicciottello, <ride> ecco. Quindi se avete un filato più grosso fate eh, invece di eh, 5 eh, punti allungati, magari ne fate 4, Diven eh, dipende dallo spessore del vostro filato. Poi se usate il mio filato fate 5 maglie allungate allora fate le cinque maglie allungate adesso tengo il filo del gomitolo con la mano sinistra così quindi adesso prendo eh, il filo sull'uncinetto e chiudo tutte le maglie riprendo il filo del gomitolo così esco da uno e adesso chiudo esco da 2 contando qui dove ho lavorato la maglia alta faccio 1 2 nella terza lavoro una maglia alta 2 catenelle torno indietro e quindi qui dove ho lavorato la maglia alta rientro e lavoro il punto puff 1 2 3 4 5 tengo il filo del gomitolo con la mano a sinistra aggancio l'uncinetto e chiudo tutte le maglie rientro qui mi aggancio il filo del gomitolo che è questo di sinistra quindi entro esco da uno io adesso esco da 2 e continuo quindi qui ho lavorato la maglia alta e conto 12 nella terza una maglia alta 2 catenelle torno indietro e rientro qui dove ho lavorato la maglia alta e faccio le mie maglie allungate 2 3 4 5. Tengo il filo con la mano sinistra, chiudo tutte le maglie, riprendo il filo, esco da 1 ed esco da 2 così e continuo 2 catenelle, torno indietro e faccio le maglie allungate 1, 2, 3, 4, 5. ok quindi adesso vado avanti così per tutto il giro eccomi allora sono alla fine del giro ho fatto il mio punto puff adesso qui mi restano due maglie mi aggancio qui dove ho lavorato le 3 catenelle iniziali quindi vado nella terza catenella e lavoro una maglia bassissima Adesso faccio due catenelle e lavoro qui dove ho lavorato l'ultimo punto puff, quindi entro e lavoro 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso vado a chiudere qui dove ho lavorato le mh, qui dove abbiamo il punto puff. Ecco qui: vado a chiudere con una maglia bassissima. Così giro il lavoro sul rovescio. Faccio una maglia bassissima e vado qui dove mh, ho lavorato le due catenelle. Allora, faccio una maglia bassissima e inizio con 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Vado qui nel prossimo uh, punto, nel punto, eh, nelle due catenelle, abbiamo fatto una maglia alta, e 2 catenelle di separazione e poi siamo tornati indietro e abbiamo lavorato il punto puff. Quindi vado all'interno delle due catenelle lavoro una maglia alta 2 catenelle e adesso torno indietro qui dove ho lavorato le 3 ma eh, le 3 catenelle rientro e lavoro il punto puff 1 2 3 4 5 tengo il filo chiudo tutti i punti riprendo il filo esco da 1 e adesso esco da due adesso lavoro una maglia alta nel punto puff seguente quindi qui abbiamo lavorato la maglia alta lavoro nel punto puff seguente quindi faccio una maglia alta 2 catenelle rientro qui dove ho lavorato all'interno delle due catenelle ho lavorato una maglia alta quindi rientro e lavoro il punto puff 1 2 3 4 5 prendo il filo chiudo tutte le maglie riprendo il filo esco da 1 ed esco da 2 adesso vado nel nell'archetto seguente la maglia alta 2 catenelle torno indietro dove ho lavorato la maglia alta quindi entro nelle due catenelle e lavoro il punto puff 2 3 4 5 prendo il filo, aggancio, chiudo tutte le maglie, riprendo il filo, esco da 1 ed esco da 2. Continuo così fino alla fine del giro alla fine del giro vi faccio rivedere come iniziare di nuovo eh, il primo giro perché lavoriamo un giro sul dritto e un giro sul rovescio e poi andate avanti da sole penso che la, la stessa lavorazione la farò eh, farò i pulsini le maniche e penso che farò anche il collo del della maglia o vestito quello che volete quello che volete fare quindi maglia alta 2 catenelle torno indietro quindi vado nell'archetto eh, dove ho lavorato la maglia alta e lavoro il punto puff 1 2 3 4 5 io sto lavorando con l'uncinetto del 3 e mezzo, però dipende anche da voi, dipende anche dalla vostra mano, quindi se volete lavorare con l'uncinetto del numero 3, del 3 e mezzo, del 4, perché si lavora benissimo anche con l'uncinetto del numero 4, dipende dalla vostra mano. Quindi se lavorate stretto, ehm, provate a lavorare con un uncinetto mezza misura più grande. Prendo un po' di filo. faccio vedere l'ultimo allora vado qui dove abbiamo eh, le due catenelle quindi entro con l'uncinetto prendo il filo faccio una maglia alta 2 catenelle torno indietro e lavoro il punto puff 1 2 3 4 5 non mi ricordo se facevo 5 6 comunque 5 prendo il filo chiudo E questo è il risultato quindi vado avanti così per tutto il giro ci ritroviamo alla fine del giro vi faccio rivedere come iniziare di nuovo il lavoro sul dritto e poi potete continuare da sole eccomi sono arrivata quasi alla fine allora qui è dove abbiamo fatto il primo punto puff del primo giro quindi entro qui dove abbiamo le due catenelle e lavoro una maglia alta 2 catenelle Torno indietro qui dove ho lavorato la maglia alta quindi lavoro il punto puff 1-2-3-4-5 prendo il filo, chiudo le maglie, riprendo il filo, faccio la maglia bassa. E adesso vado a chiudere qui dove abbiamo le due catenelle, dove abbiamo iniziato con il punto puff. Quindi entro qui dove abbiamo le due catenelle, faccio una maglia bassissima. 1 2 3 catenelle giro il lavoro sul dritto allora, allora facciamo così allora ho perso il punto scusatemi allora chiudo qui con una maglia bassissima giro il lavoro sul diritto vado proprio qui rientro faccio una maglia bassissima e vado nella nell'archetto delle due catenelle in questa maniera e inizio 1 2 3 catenelle quindi ricomincio a fare il punto vado nell'archetto seguente quindi ne, ehm, abbiamo il punto puff le due catenelle vado nell'archetto lavoro la maglia alta 2 catenelle torno indietro e lavoro qui nell'archetto dove ho iniziato con le 3 catenelle e faccio il punto puff 1 2 3 4 5 prendo il filo e chiudo allora 1 2 3 4 5 chiudo le maglie riprendo il filo maglia bassa archetto seguente maglia alta 2 catenelle torno indietro dove ho lavorato la maglia alta lavoro il punto puff 1 2 3 4 5 ok quindi dobbiamo ripetere questi due giri, un giro sul dritto e uno sul rovescio. Adesso io vado avanti, poi vi dirò quanti centimetri ho deciso di fare. Ok? Facile come, come punto però diciamo poi eh, l'effetto è bello è molto bello quindi vado avanti ci ritroviamo poi eh, quando arrivo ad un'altezza che, che mi va bene che mi piace poi iniziamo a fare la manica e la stessa cosa poi la facciamo anche nella manica alla fine iniziamo la lavorazione un pochino eh, all'incirca qui sopra al, al polso e poi facciamo un bel polsino con questo punto va bene ci ritroviamo dopo eccomi allora eh, nel frattempo che vado avanti con il mio bordo che ancora penso che farò ancora qualche giro vi faccio vedere come riprendere la lavorazione della manica eh, diciamo riprendere la lavorazione molto semplice perché dobbiamo continuare a lavorare? Qui abbiamo tutte le maglie alte, quindi dobbiamo lavorare sempre a giro la maglia alta. Allora, io ho già fatto una, una manica, eccola, ho fatto anche il pulsino come il bordo. Allora, per quanto riguarda la manica, io ripeto: ho ripreso a lavorare le maglie alte a giro, ho fatto 5 giri con l'uncinetto del 3 e mezzo, 3 giri con l'uncinetto del numero 3. E poi ho finito tutta la mia manica l'ho lavorata con l'uncinetto del due e mezzo ok quindi ho fatto anche il bordino con l'uncinetto del due e mezzo quindi se a voi piace fate la stessa cosa per quanto riguarda il bordino do, tornate indietro con il video e riguardate come abbiamo fatto qui il bordo ok allora inizio insieme a voi la manica e poi ripeto è molto facile quindi potete andare avanti da sole allora vediamo se riesco a trovare il filo allora entro qui nella prima maglia del filo faccio il mio nodino io qui lascio qua questo pezzettino questo foro che vedete io vado a cucire perché diciamo che per il mio braccio eh, lo scalfo è troppo largo e allora cucio questo pezzettino. Allora vado nella prima maglia e inizio con 3 catenelle, come sempre. Sono la prima maglia alta, dopodiché vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta maglia seguente maglia alta così quindi vado avanti per tutto il giro le mie maglie io ho già fatto la prima manica e quindi le mie maglie sono 62 maglie alte ok eccomi sono arrivata alla fine del giro devo fare la mia ultima maglia alta quindi vado sotto le maglie, continuo a lavorare senza chiudere il giro. Così, eh, diciamo per evitare la regina che si forma quando chiudiamo il giro e dobbiamo oh, ricominciare. Quindi vado qui dove ho iniziato con le 3 catenelle, continuo a lavorare la maglia alta in questa maniera. metto un marca punti in modo da segnare dove ho iniziato i giri quindi qui metto un marca punti e continuo a lavorare quindi ripeto faccio 5 giri con l'uncinetto del 3 e mezzo dopodiché lavoro con l'uncinetto del numero 3 per tre giri e poi vado avanti a lavorare tutta la mia manica con l'uncinetto del due e mezzo per fare il bordo il pulsino riguardate eh, diciamo il, il video dove abbiamo fatto il bordo della maglia stessa cosa poi farò anche il collo ok allora io adesso finisco la mia manica finisco la mia maglia che farò il borsino e il bordo uh, dello dello scollo poi lo metto sul manichino vi faccio vedere come il risultato finale va bene intanto vi saluto vi ringrazio e alla prossima volta un bacione a tutti ciao